Salve comunità, quello che state per andare ad ascoltare è un audio in due parti, stile e intervista doppia, realizzato in collaborazione con Bill Lebo. Ve lo presento brevemente dicendo soltanto che ha aperto un blog anni fa per dare consigli modesti al se stesso del passato. Se quindi siete curiosi o avete necessità sbrogliare qualcuno dei vostri dubbi riguardo alla narrazione vi consigliamo caldamente di cercarlo sul suo blog wordpress chiamato dietro lo schermo senza ulteriori indugi. Vi lasciamo al resto di questa collaborazione Allora abbiamo già fatto quattro domande, eh? siamo rapidissimi. Esatto. Che fuga. Eh, bene bene, sono soddisfatto io direi che possiamo passare direttamente al prossimo argomento GDR e Moralità, o Dungeons and Dragons e Moralità e... Comincio io, stavolta Vai Per Aristotele, la politica era la branca pratica dell'etica Come esercizio mentale Come pensi che la visione politica influenzi il gioco al tavolo? <ride> È un esercizio mentale molto bello, mi è piaciuto pensarci, ma soprattutto è un esercizio mentale scottantissimo, cioè, ti porta se ci pensi troppo, ti porta a dire delle cose che non vorresti dire. <ride> perché di questi pezzi vogliono dire. dire. <ride> eh. Comunque, eh, io credo che dipenda da cosa si intende con visione politica. Però, se intendiamo come penso, ragionevolmente intendiamo, più che le questioni contingenti, no? la politica dei telegiornali, diciamo, i valori, gli ideali, la nostra concezione della società. Allora sì, allora sì, sono convinto che influenzino il gioco sempre in modo molto marcato. Secondo me un giocatore che crede fortemente in certe cose, l'ho sperimentato io da giocatore ma l'ho visto anche fare ai miei giocatori diciamo con idee più forti, eh, ha la tendenza a non andare contro queste sue convinzioni anche mentre gioca. E di più, ha la tendenza, secondo me, a interpretare quello che vede nel mondo di gioco usando queste sue convinzioni come chiave di lettura, e, e questo chiaramente influenza il suo gioco, va a influenzare il suo gioco, inevitabilmente. Eh, anche un master, secondo me, e io lo sento molto, questa la vedo molto questa cosa quando masterizzo: un master che crede fortemente in certe cose tenderà a creare un mondo che, bene o male. Più o meno sottilmente più o meno dietro le righe, però seguirà questa sua visione del mondo. È una cosa, secondo me, in gran parte inconscia: lo facciamo senza neppure accorgercene, però secondo me succede. Sì, perché poi ognuno delinea i propri in un certo senso, i propri allineamenti. Eh, il mio, il mio contrasto, per esempio, è super pieno di divisioni eh, di dell'etica eh, contro l'utilitarismo. Quindi tendenzialmente mh, il bene e il male di, di Dungeons and Dragons cioè uh, il fare qualcosa anche per qualcun altro anche se ti costa o il fare qualcosa per te stesso anche se costa a qualcun altro io mi ricordo di aver avuto un lungo discorso con una persona di cui ora non, non ricordo neanche il nome ci ho giocato tre volte e riguardo al fatto che lui non volesse mettere mh, no, lui era un giocatore delle prime armi non capiva cosa erano gli allineamenti e si sentiva um, offeso in un certo senso no? attaccato in un certo senso a mettere malvagio sulla sua scheda quando era ovviamente il modo no, in, cui, in, cui si, in cui si comportava il suo personaggio e io uh, mi allargherei a dire uh, il modo in cui si comportava nella sua vita e, mh, proprio per il, per il sacro egoismo, no, sai, quello, quello italiano della prima guerra mondiale il sacro egoismo e buttandolo sul ovviamente... Il, la soggettività, eh? ma quello che è sbagliato per me è vero. Se non ho sbagliato per qualcun altro, no, guarda, non è così. Non, non sì, è così questo, I nomi tradizionali, bene e male, probabilmente tendono a creare confusioni. Ci sono, infatti, delle proposte in rete per riscriverli in modo che entrambi possano essere letti in chiave positiva familialmente diciamo, per aiutare quelle persone che si sentono. Ma ah, io non so come si possa vedere in chiave positiva egoismo però, eh, ma... Si può, può pensare, un, un egoista probabilmente pensa in realtà di essere realista o di essere pragmatico ah, Però non usa il termine egoista, no? quello di eh, No, no, infatti, quindi probabilmente dovresti chiamarlo realista o pragmatico Ma <ride> che, che io... il significato sia quello Però sì, no, sì, hai, sì. hai ragione e... Sì, se... ora tu hai fatto un esempio chiaramente di una persona che eh, a, a tuo avviso e non c'è motivo di dubitarne eh, Trasponeva nel gioco la moralità che aveva anche nella vita reale ed è quello che succede secondo me nella maggior parte dei casi Poi naturalmente un giocatore può anche porsi invece come suo intento individuale Quello di interpretare un PG con uno specifico valore opposto al suo Magari una volta una persona che nella vita reale è gentilissima vuole interpretare il malvagio, può darsi Ehm Quel caso è una scelta deliberata però io oserei dire mi spingerei a dire, anche se non ho una esperienza abbastanza vasta da, da poterlo affermare con certezza però mi spingerei a dire che anche in quel caso tutto il resto delle sue idee a parte quella che si sta concentrando a cambiare tutto il resto delle sue idee finirà per emergere mm. Mm. sì sì, posso, posso essere d'accordo su questo punto e c'è certo. sì. altro che tu hai da raccontare su questo punto? Um... Oh, volevo solo sapere com'è il tuo mondo a questo punto, <ride> e poi ti a vieni influenzato aia, dalla. No? Aia, aia, che brutta domanda! No, è una domanda trappola! Dai, dì la verità. Entra bocchetto, No, è vero, io beh, il mio mondo, io adesso. L'unico modo per dirti qual è il mio mondo, e, e fartelo capire, fartelo allacciare a questa domanda, è dirti la mia visione politica. Se vuoi te la dico, eh, Però non so se questo poi ti fa perdere le potenze, <ride> ma uh, più che altro, um, uh, secondo me, è più interessante se. Uh, poi poi anche, cioè, possiamo anche farlo più avanti, non farlo. Uh, se informi diciamo, la tua visione politica in, uh, in un contrasto, allora tu parti vantaggiato perché Dungeons and Dragons, no, per esempio gli, gli allineamenti di Dungeons and Dragons fanno riferimenti a vere lotte. Di categorie sì. filosofiche no? all'interno del mondo il bene contro il male, cioè il piano del bene, il piano del male che sì, si fanno. Sono, alle... Almeno generalmente, nella maggior parte delle ambientazioni, hanno un'incarnazione fisica. Sì, sì, non sono sì. solo concetti astratti. Sì, esatto, esatto. Tipo, nel, come dicevo io, nel mio mondo c'è tantissimo la divisione, per esempio, fra i cavalieri, quelli intesi come i cavalieri di Avalon, no? i cavalieri che vengono scelti dal destino, uh, che hanno cavalcature che parlano, no? proprio cavalieri della magia, delle fiabe, e poi i cavalieri politici, quelli che sono stati messi lì per governare un posto, quelli che sono stati scelti da un re. Ah, e c'è questa contrapposizione no? che è, è distintiva, uh, che, che appunto incarna in un certo luogo l'etica uh, contro la, il, il pragmatismo che fa parte delle, delle cose che io inserisco nel, nella mia ambientazione proprio, proprio perché la sento forte in me stesso sì. e, e dunque eh, è difficile perché ho fatto diverse campagne con diverse impostazioni anche a seconda del gruppo che avevo davanti e ho fatto campagne Molto basate su, proprio, sugli allineamenti classici e sullo scontro bene-male classico del fantasy, proprio classicissimo, e lì nessun problema. E mi è capitato anche di voler fare cose un po' più con dei temi o con dei conflitti centrali un po' più eh, profondi o un po' più ingarbugliati, diciamo così. E in quel caso lì, quello che mi piace cercare di fare è. Mh, introdurre dei conflitti eh, centrali che sono trasversali agli allineamenti, se possibile, eh, cioè in cui può esserci gente di entrambi gli allineamenti, del stesso allineamento, ma che la pensa in modo diverso. Eh, però, vabbè, qui si va forse un po', un po fuori tema. Eh, cosa posso dire? Dunque, attualmente ho una campagna in eh, un ambiente, in un'ambientazione post-apocalittica, diciamo così, un'ambientazione con scarsità di risorse estrema. Con, in un deserto no? con pochi insediamenti che resistono intorno alle, alle poche fonti d'acqua e così via e, diciamo è la tipica ambientazione in cui si è portati si può essere portati e molta gente dentro l'ambientazione è portata a diventare cinica no? appunto a pensare alla propria sopravvivenza innanzitutto a pensare che il fine giustifica i mezzi da tutti i punti di vista io credo che il fine non giustifichi i mezzi ehm... Cerco di lasciare piragli, cioè di non essere troppo cate categorico nel, nell'allineare il mondo sul mio pensiero da questo specifico punto di vista, però eh, devo dire che diciamo, ci sono situazioni, diverse situazioni nel, in questa campagna in cui L'orrore o la brutalità che sortono dal tentare dal seguire il principio del fine giustifica i mezzi sono evidenti, saltano all'occhio. I giocatori. I giocatori hanno l'occasione di porre rimedio. Se no, e generalmente lo fanno. Ci sta, ci sta. È interessante, è interessante. Il cinismo contro, diciamo, la speranza in un certo modo. Eh, sì, eh, esatto. Interessante. A te la prossima domanda. Ok, allora. Qual è il dilemma morale che hai giocato in D&D o oh, a fine, insomma, e che ti è rimasto più impresso? Allora, quello che mi è rimasto più impresso non l'ho giocato io, o meglio, mi è stato imposto perché a un certo punto dell'ultima dell campagna che ho giocato um, i miei giocatori si sono, hanno realizzato una cosa, hanno realizzato che un, il loro nemico li colpiva e li rigenerava cioè gli faceva un danno e poi gli dava un, una rigenerazione uh, ah, io, io uso un, un sistema ombriu, in questo sistema specifico i miei giocatori avevano uno scudo diciamo, del vigore e poi avevano della salute, questo nemico li colpiva nella salute e rigenerava il loro vigore e okay. per... Quindi, diciamo li rendeva, li, li feriva, però li rendeva più um, carichi combattivamente nel breve termine, una cosa esatto, termine. esatto, esatto esatto. Eh. Aumentava eh. i loro scudi, ma diminuiva la loro salute, mettiamola così. E quando i miei giocatori si sono resi conto perché lo faceva. Eh, Giacomo Jack nello specifico, mi ha detto: No, vecchio, ma noi siamo tuoi amici, ma tu non ci puoi trattare così. E <ride> appunto È vero. tutti i loro così eccetera. Tutti i loro poteri, poteri dipendevano dal, dall'arrivare a zero di vigore, che non potevano ah. arrivarci mai perché. Ah, quindi, quello è. non so se valga come dilemma dire, morale, però eh, loro lo hanno morale. sentito come dilemma Era morale. È tardato da dire, ma dilemma, dilemma morale? Boh, non so. sì, è, è, carino, è carina come idea, non so se la definirei dilemma morale, effettivamente. Dove sarebbe il dilemma in questo caso? Che loro dovevano. No, il dilemma il dilemma non era loro, il dilemma era mio, nel senso. Storico, ah, ho capito, no, il dilemma il di no, master, ok, ok. Interessante. Però poi, insomma è andato tutto bene, erano 7 contro 1, si sono dovuti ritirare, uno dei loro è morto, insomma, normale. Normale, normale amministrazione, sì, sì. E, invece da giocatore il dilemma morale che mi sono scelto, diciamo, da giocatore, che secondo me uh, è quello che, è un po', che più mi caratterizza, era giocare un personaggio, non giocavamo Dungeons and Dragons, insomma, per intenderci un personaggio barbaro, uh, quindi con ira no, e tutto il resto, che però voleva essere un, un, un guerriero, voleva essere un campione nello specifico okay. e, e quindi stava, no, cercava di, di liberarsi dalla sua rabbia intrinseca che però era il suo modo di combattimento quindi era la ricerca di, un, di, un, di uno scopo di un, o meglio di, di un modo okay. di combattere diverso e di imparare a combattere in un modo diverso quello, quello è stato un dilemma morale interessante eh, da giocare Okay, okay. come, diciamo, come diciamo, scelto da me una scelta diciamo etica o di principio che invece eh, contrastava con il battaggio meccanico diciamo esatto, esatto, corretto eh, e quindi vivere proprio no, la la trasformazione di passare da un vantaggio meccanico a un altro vantaggio meccanico che sarebbe stato quello della classe del guerriero vero e proprio ma il fatto di non, di non livellare tra virgolette o almeno nel, nel modo in cui si sentiva il personaggio secondo me è stata una bella esperienza uh, um, poi generalmente il, il, il Damiano mi mette sempre di fronte a strane scelte Uh, lui, lui è un maestro dell'intreccio e le scelte morali nelle sue campagne sono sempre, sono sempre decise, ma ogni volta che le mette io uso, ho dei personaggi che sono dei pezzi di fango e quindi <ride> no, no, il, la, la, la scelta non si, non si applica poi a quel punto perché uh, ah, diciamo è che interessante. È... Cioè nel tuo. Nel tuo mondo da master Tu metti molto l'accento sull'etica Contrapposta all'utilitarismo, Invece quando fai il giocatore fai dei pezzi di fango Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Curioso, no. curioso, ma... curioso. Sì, sì, ma proprio senza pensarci Ma qual è il motivo? No, così è, non so se sai il motivo Ho chiesto uh, il motivo è che quando gioco Il personaggio gioco quello Che penso di essere Quando gioco l'ambientazione gioco quello che vorrei Ah Capisco, capisco. Interessante questa cosa. Tu invece hai dilemmi morali? Da giocatore, quelle poche volte che hai giocato, da master. <ride> allora, io ne ho due. Ho hai... eh. no, Da master, e da giocatore. Eh, però non vi rivelo il finale, va bene? Vi rivelo soltanto il dilemma. Mi può andar bene. Vai vai. Allora, mh, primo dilemma ero giocatore. Era una one shot questa. Era una one shot organizzata dall'associazione Gondolin APS di Bologna in un evento che si chiamava Gender Play, un evento con forte impegno sociale evidentemente per cui per essere a tema la storia ruotava attorno alla questione delle discriminazioni di genere in questo caso quindi appunto a cavallo tra etica e politica come dicevamo prima, ma no? come diceva Aristotele era ambientata questa one shot in una società nanica estremamente maschilista il sovrano in realtà era una sovrana, però per anni aveva dovuto mascherare il suo genere ha incaricato noi PG, i personaggi giocanti, di eh, andare a recuperare delle antiche tavole della legge andate perdute che si pensava affermassero valori di uguaglianza e parità tra i sessi, poi andate dimenticate. Quindi era una sacra missione, diciamo, per ripristinare la vera legge, quella giusta, no? Mm -hmm. Dopo varie peripezie abbiamo trovato le tavole e manco a dirlo affermavano tutto il contrario, erano ancora certo, più, certo. più bastarde <ride> che era anche la legge salica, certo. Classico, ancora più bastarde di quanto non fosse la società attuale. E lì si è posto il problema di che cosa fare, perché all'improvviso la, la vera legge, quella che noi, che noi eravamo stati mandati a ritrovare, non era più quella giusta o quella giusta secondo noi. E lì non è stato semplice, abbiamo discusso come giocatori per trovare insomma, una maniera di, di vestire questa cosa, è stato un dilemma carino. Ci sta, ci sta, questa, questa, questa me la rivendo, questa <ride> questa campagna. Invece il migliore dilemma che ho visto da master eh, è bello perché dunque ero, ero da DM stavo masterando una campagna lunga, una di quelle secondo me delle mie migliori. Era piena di, di quelle più riuscite, eh? non per merito mio, era un bel gruppo di giocatori, eh, era piena di storie che si intrecciavano, ci avevo messo tante scelte interessanti dentro, tanti pochi di scena, ma la cosa meravigliosa è che il dilemma più bello, verso la fine, è una cosa che io non avevo minimamente previsto, Se lo è costruito il giocatore da solo, in modo del tutto spontaneo e inconsapevole nel corso delle varie avventure, è arrivato al momento clou nell'ultima sessione, si è fatto la domanda e si è dato la risposta, diciamo. Tutto quello che ho dovuto fare io, come DM, è stato dargli un contesto adeguato, no? Settargli la scena. Funzionava così, il suo PG aveva viaggiato nel tempo, veniva da un lontano futuro, era finito per sbaglio in un'epoca per lui primitiva e barbara, che era quella in cui si svolgeva la campagna. E per tutta la campagna aveva faticosamente lottato per, per trovare il modo di tornare a casa nel suo tempo. Il tutto evitando di alterare in modo irreparabile il corso di quella che per lui era storia antica, no? E una cosa classica, diciamo, dei viaggi del tempo. E per me era quella la sfida. Per me la sfida si esauriva lì, no? Riuscire a trovare il modo di tornare a casa senza spaccare tutto. Quindi il finale, se tutto andava bene, avrebbe dovuto consistere in lui che tornava nel suo tempo e provocava lui stesso di proposito l'incidente che lo aveva mandato indietro. Era questo ringhippo che gli avevo messo, no? Sarebbe dovuto andare lui nel futuro a provocare di proposito l'incidente in modo da mantenerla continuity. Grande ci classe. sta, ci sta Eccoli inaspettato, nel corso di queste avventure il suo PG si innamora di una PNG Oltre ad affezionarsi ai suoi compagni al reame primitivo che ha lottato per difendere e così via Soprattutto si innamora di una PNG e vuole accasarsi con questa PNG Così verso la fine si rende sempre più conto che non è più sicuro di voler tornare nel suo tempo Perché vorrebbe restare lì dove può essere felice Però deve tornare nel suo tempo per provocare l'incidente O si genererebbe un paradosso e quindi quella che sembrava una dramma che io avevo costruito come una dramatic question molto banale, no? Riuscirà il nostro eroe a salvare la situazione? Era diventata un dilemma. Cosa sceglierà il nostro eroe tra due cose così importanti? E in questo lo fatto il giocatore, eh? non l'ho fatto io, è stata una magnifica sorpresa. Ci sta, questo, questo è interessante. interessante. temo di sapere cosa abbia vinto, perché hai <ride> <è> detto. <ride> quel che tira più di un carro di buono insomma <ride> quel che tira anche più di un paradosso spazio temporale eh, chi lo sa chi lo sa, divertente però sì, lo, lasciamo, lo lasciamo così è il dubbio il dubbio il sì, livello è la morale la... morale e che ognuno pensi alla propria risposta no? proprio... <ride> esatto <ride> esatto. mi approprio della prossima domanda Fine. che è semplice quanto mortale <ride> il metagioco è moralmente accettabile? se sì quando se no perché? Bravissimo. Allora, affronterò la mortalità di questa domanda e <ride> salirò sul patibolo. Eh, il metagioco è, secondo me, eh, è sempre assolutamente accettabile, tranne in un caso, cioè quando rovina il gioco agli altri. Il bello è che secondo me questa fattispecie è molto, molto più rara di quello che pensiamo. Oggi è um, abbastanza diffusa, abbastanza imperante la demonizzazione del metagioco parente stretta di quello che chiamo recitazionismo ora qui non voglio andare fuori tema però diciamo, eh, tutti ci dicono siamo bombardati anche di meme no? o di affermazioni e asserzioni per cui tutti ci dicono che è il male questo metagioco e finiamo per crederci per cui quando si presenta in una sessione di gioco effettivamente lo vediamo succedere il più delle volte ci dà fastidio secondo me non perché stia danneggiando davvero qualcuno ma perché lo vediamo come una cosa sbagliata di per sé, di principio è una sorta di tabù, no? E io non lo so, naturalmente ognuno è libero di giocare come gli pare, eh? io cerco sempre di invitare le persone a provare a cambiare mentalità, a provare per una volta a dire ma che cosa succederebbe se invece lasciassimo correre, se ci convincessimo che il metagioco è perfettamente normale e smettessimo di preoccuparcene. Fate una prova una volta come esperimento, vedete come va. Secondo me... Quello di cui ci accorgeremmo facendo così, quello di cui io mi sono accorto, spero che se ne accorgerebbero anche altri, è ehm, che il metagioco può danneggiare davvero il gioco solo in due casi. Il primo è quando abbiamo una concezione del gioco estremamente immersiva e teatrale, no? cioè giochiamo ma vogliamo dimenticarci che è un gioco. Vogliamo vivere come una sorta di transfert, no? di trasposizione assoluta. A quel punto ogni minima cosa che tenda a ricordarci che è solo un gioco, no? che al tavolo ci siamo anche noi giocatori, non siamo solo i nostri personaggi, ci infastidisce. Ora, questo approccio è possibile, ovviamente in D&D, che è il gioco per cui parlo io, eh? poi non pretendo di generalizzare, secondo me ovviamente in D&D è sconsigliabile questo approccio se lo si vuole va dichiarato prima e bisogna essere tutti d'accordo, diciamo non è parte integrante del gioco, è una cosa okay, non necessaria se si vuole fare al bando il metagioco come parte di questo no? di questo agrime no? quello è il giocatore, non solo il suo personaggio, quando io voglio ottenere qualcosa, voglio che succeda qualcosa e lui vuole ottenere qualcosa di incompatibile, per cui almeno uno dei due alla fine dovrà ingoiare il rospo, almeno uno dei due lo avrà in quel posto, no? In quel caso non sopportiamo il metagioco perché ci sembra barare, ci sembra che se l'altro fa metagioco è perché sta barando, no? Però, eh, attenzione, il metagioco è barare solo quando il gioco non è più collaborativo ma competitivo, che è una cosa, secondo me, di, di assolutamente deleteria. Quindi, spesso, quando ce la prendiamo con il metagioco, il vero problema, nove volte su 10, tutto, almeno nella mia esperienza limitata, eh, però mi hanno raccontato diversi episodi, di metagioco tossico Di metagioco negativo no? In cui se l'erano presa tanto E nove volte su 10 il problema vero eh, Alla radice non era il metagioco Era il pvp Anche tanti master che si arrabbiano a causa del metagioco Dei giocatori spesso sono master Con una visione competitiva o positiva del gioco Secondo me un master bravo Sereno e, e abbastanza saggio Da mettere al bando il pvp Che secondo me in D&D è morsico Non ha problemi con il metagioco in nessun caso Io sono completamente d'accordo anzi trovo, trovo che questa qui sia, sia una un'analisi di, di una lucidità illuminante e aggiungerò solo una roba che secondo me il metagioco è elettereo eh, quando è contrario al, al, al gioco se noi, quando io spiego eh, ai miei familiari che il gioco di ruolo è come la vita vera ma tu ti scegli il tuo dramma No, quello che sto dicendo è che giocare di ruolo è scegliere un'azione e viverne le drammatiche conseguenze secondo me il metagioco diventa problematico quando le persone non vogliono giocare, quindi quando non vogliono vivere le drammatiche conseguenze delle loro azioni quando fanno di tutto per non avere drammatiche conseguenze, ma è quello il gioco cioè il punto stesso del gioco è fidarsi della persona con cui stai giocando e sapere che le drammatiche conseguenze che, ti, che riceverai perché le riceverai sempre in qualsiasi forma altrimenti non c'è storia sì, sì, sì. Uh, È importante che saranno... tu senta che sono meritate diciamo. Esatto, che... esatto Saranno equivalenti Alla tua scelta Saranno sì. equivalenti alla scelta che hai fatto Se fai cadere un bicchiere Non arriva Gesù in picchiata Che ti disintegra Hai fatto cadere un bicchiere Succederà qualcosa che riguarda il fatto che hai fatto cadere un bicchiere, uh, io credo che il, il, il metagioco sia principalmente deletereo quando le persone non vogliono accettare le drammatiche conseguenze. E quindi, per esempio, uh, utilizzano le loro conoscenze dei dungeon o del modulo che si sta giocando uh, per sapere quale porta aprire e quale no. E allora lì è deletereo perché tu eh. non stai vivendo cioè hai lo stai Hai totalmente ragione Aggiungerò questa fattispecie Alla mia lista perché sì, hai ragione hai Senz'altro Soprattutto leggere in modulo prima È malissimo ci Ti rovina il gioco anche a te Io non so poi chi lo fa Per chi lo fa cioè, boh, a, noi, a, noi, a noi è per morte giocare no, A un modulo che so già come va a finire Comunque uh, secondo, me, secondo me si ritorna a quel discorso che mi facevi del transfer Perché ci dimentichiamo Cioè, Secondo me il metagioco è parte centrale del gioco anche se è fuori dal gioco uno perché funziona così in tutti i giochi perché se giochi a magic e non sai quali sono i mazzi che vanno di moda ti, ti massacrano in 5 secondi certo. uh, quello è il metagioco il metagioco è sapere cosa va forte e quindi uh, lui ha fatto quel, quella mossa io posso rispondere con questa scacchi, stessa cosa e, um, uh, mentre una persona che è così dentro il gioco che non si rende conto di star giocando, uno si sta perdendo il divertimento del gioco perché ci sono tante cose che puoi fare nella vita senza aver bisogno della struttura del gioco cioè se vuoi fare l'attore o una serata di improvvisazione o un cabaret non ti serve avere i dadi, le pedine, tirare le robe vai falla, divertiti quindi secondo me in parte ti stai perdendo la questione del gioco e in parte ti stai perdendo soprattutto uh, la questione del fatto che noi non stiamo vivendo una storia non stiamo narrando una storia noi stiamo, stiamo costruendo una storia non stiamo vivendo una storia quando giochiamo cioè il nostro compito no, al tavolo è costruire insieme la storia e quindi se tu inverti la costruzione della storia e quindi la tua abilità autoriale eh, soprattutto la tua responsabilità autoriale, ossia tu sei autore no, del tuo personaggio, eh, ti ritrovi confuso durante il gioco perché sei dentro il gioco ma non devi essere dentro la storia perché se no perdi il controllo di quello che stai facendo. Sei passivo se sei dentro la storia. Passivo nel senso che tu fai delle scelte ma non vuoi drammatiche conseguenze. È vero, totalmente vero. Sì, sì. Questa quasi quasi me la rigioco nella sezione precedente perché ci sta molto bene. Bravo, bravo. Rilioca tutto. Oggi ruberia libera, tutti prendono. Bene, bene. Mia ultima domanda. Quando... Forse stavamo già cominciando a rispondere in effetti. Quando si gioca in realtà, ognuno ha... Una doppia morale, no? una doppia etica. Perché c'è quella verso gli altri giocatori, il tavolo esterno, il, il mio comportamento verso gli altri al tavolo di gioco, e poi c'è la morale dentro al gioco, quella del personaggio. Secondo te, come si intrecciano e fino a che punto è possibile separarle? Secondo me, il gioco è separarle. Come dicevo prima, um, il, la storia non ha mai precedenza sul fare la storia. Fare la storia, ossia avere discorso con i tuoi personaggi o meglio fra i giocatori nel tavolo eh, avere fiducia nell'autorialità nell del, del narratore sapendo che appunto uh, le scelte che farai saranno ricompensate in dramma in un modo uh, scalabile e non folle e, um, e quindi la morale autoriale quella fra i giocatori come dice no, anche Jack molto spesso eh, lui ha interi video molto più dettagliati sul discorso eh, viene sempre prima della morale nel gioco anzi la morale nel gioco eh, quella del mio personaggio è molto più facile ehm, farla molto più distruttiva se la morale autoriale è collaborativa cioè se i miei altri giocatori sanno che io mi diverto a vivere questo dramma no fra la rabbia e il giocare il cavaliere e, e il discorso è quale sceglierà non tenteranno di fermarmi non tenteranno di, di togliermi no il, la morale del giocatore perché sennò va contro i nostri piani chi se ne fotte i nostri piani loro sanno che io mi diverto a giocare quella cosa lì E quindi avranno si, si comporteranno nel, con il mio personaggio e qui ci ritorniamo nella questione del meta uh, diversamente da, quello che si, da, da come si comporterebbero se loro fossero dentro il gioco e direbbero no, noi abbiamo deciso che dobbiamo fare questa missione, questa missione è questa la dobbiamo fare assolutamente perché se sei dentro il gioco allora la morale del gioco è quella più importante se invece sei fuori dal gioco allora è la, moralità, la, la morale del, uh, autoriale è il, il fatto che state facendo una cosa insieme siete, un, siete delle persone, mannaggia Dio sì, sì, sì sono d'accordo la responsabilità è reciproca mm -mm -mm. fino a che punto è, è possibile separarle secondo me uh, un grande strumento come dicevo nel mio ultimo video uh, è il pensiero parallelo è, è il master cioè il motivo per cui il master o il narratore o il cartomante o, quello, o chi vuoi insomma una figura esterna tra virgolette Uh, ha più facilmente potere autoriale è perché lui non ha carte in tavolo non, non, ha, non ha interessi specifici non ha un personaggio non gliene frega di cosa succede al massimo sì, può essersi innamorato in modo morboso del suo mondo cosa che succede o delle sue storie cosa che succede spessissimo ma generalmente un master almeno carne al fuoco dei personaggi e quando i personaggi battibeccano, lui può far... Uh muovere il piatto no? in un'altra direzione io facevo l'esempio di questi miei due giocatori e personaggi in opposizione e io nel gruppo da fuori che gli dicevo ragazzi ma quanto è figo quello che sta succedendo in questo momento che questo personaggio che ha queste motivazioni è costretto a vivere questa cosa, no? a doversi scontrare con questa cosa e questo personaggio che ha queste altre motivazioni e che sono completamente no, opposti e che stanno, entrano in collisione questo è figo, immaginate di invece di starlo vivendo di leggerlo in un libro quanto sarebbe figo se lo stessi leggendo in un libro? Allora quello, no, il pensiero parallelo, il fatto di vedersi fuori dalla storia come creatori della storia, non come persone che vivono la storia quello ti fa apprezzare cose che altrimenti non potresti apprezzare Sì, bello, molto interessante Sono sostanzialmente d'accordo, eh, è, è vero, vanno, vanno tenute separate la morale del gioco chiaramente eh fuori, da, da, quella out of game e quella in game, chiaramente il gioco consiste in quello e sono d'accordo che la responsabilità verso gli altri giocatori abbia sostanzialmente la precedenza su, su quelli che sono i presunti desideri o volontà del personaggio sì, io eh, sono oggi sarei convinto potrei affermare che il, al tavolo, nei confronti delle altre persone in cui si gioca, bisognerebbe essere tutti legali buoni, no? tempo avrei detto solo buoni, cioè intenzionati a farci star bene a vicenda, a far divertire gli altri tanto quanto noi. Quel tempo sono diventata più radicale, cioè non solo buoni ma anche legali, onesti, trasparenti, espliciti nei nostri intenti e desideri e scrupolosi nel rispettare i patti, proprio senza trucco e senza inganno. Poi dentro il gioco puoi fare quello che vuoi, ma fermo restando che hai la responsabilità di eh, star contribuendo a un'esperienza comune. Quindi responsabilità verso gli altri per far sì che il sistema gioco funzioni, che non vada tutto a catafascio, che penso è un esempio di metagioco buono, come si parlava penso. prima. Esatto, io penso che questo qui sia tipo il riassunto di essere degli adulti, banalmente. Non <ride> ci sono tante persone che non diventano mai degli adulti, però banalmente questo è. È vero.